a combattere Gormiti qui per vincere Gormiti raggiungibili chi vi terrà la vera vera vera vera bad vera vera vera Gianni, lo sai che sono un pochino triste oggi. Perché sei triste, Gianna? Che è successo? Eh, perché stavo ripensando alle prime puntate, mm -hmm. in cui presentavamo Lord Carrion sì. insieme a tutti gli altri gormiti. Eh, non c'è mica bisogno di essere triste, è, è una bellissima cosa. Sì, ma è passato tanto tempo. Eh, lo so, e quindi. E eh, devo dirti anche un segreto. Cosa c'è? Mi mancano anche un po' i Darkans e Lord Voidus. Gia, gia, gia, Giada, ma sei impazzita? Lord Voidus e Darkans sono cattivelli. No, non sono impazzita, eh, ma anche loro mi mancano. Allora, facciamo così. Per tirarti su di morale, faremo una bellissima sfida, dove ovviamente vincerò io, sì. con Venevi. le bustine della primissima serie. Ma questa è una bellissima idea, così facciamo un salto nel passato. E facciamo un salto nel passato. Sei pronto? Mm, sì. Andiamo. Oh Giada, la seconda wave della prima serie Che emozione, Johnny, guarda un pochino come sono cambiati È vero, sono cambiati tantissimo, c'era anche Kratos. L'Ortitano, guarda com'è Vai, vai, no. eh, sono gasatissimo ehm, Anch'io, anch'io, ma... e questa volta sento mm -hmm. che vincerò Giada, ho, ho una cosa, allora, una cosa Ma, ma ti ricordi quante, quante volte ti ho battuta con questi collezionabili? Eh, ricordatele perché oggi non sarà così Dai, lo sanno i bambini No, No, no, no, no. io <ride> sento che vincerò Te, te, te. Allora, okay. vediamo. Che hai trovato? Uh, aspetta, che non ho ancora visto. Wow. Allora, ah! Ok. Ok, ok, ok, ok, ok. Mi piace, <ride> mi piace tantissimo. <ride> ti ridi? Perché vincerà sicuramente. Niente <ride> cosa? Fai vedere. Ehi, hey, fa vedere tu, intanto. Va bene. Allora, che hai trovato? Io ho trovato Avoc. Combatti, Avok Io ho trovato Lord Carrion <rugge> Combatti Lord dei Gormiti del Fuoco Carrion Lord Carrion Sì è per quello stavo ridendo <ride> eh, Ma non è giusto però così Allora allora andiamo avanti sulla una card, che numero hai trovato? Non fare quella così, perché sono geloso che il Lord Carrion. Va bene. Che ah, numero? Che fatica! Che eh, numero? Io il numero 7. <ride> il numero 9. Eh, vabbè, vabbè, ma, vabbè, ma Vincerò, Karyon... lo sento! Va bene, Lord Carrion è fortissimo, lo sanno tutti! Eh. Eh, vincerò, vedrai, Va sicuramente. Bene. Sotto il piede il numero 5. E io il numero 9 Eh va bene Va bene Quindi va a Gianni Ho vinto Io Ho eh, vinto no, ma gu Guarda Vai, eh, vabbè, ma Vedi già, già Energia ma che energia Sì se l'ho fatto diceva, sì, sì sì sì no, E che, che Lord Carrion Giada è fortissimo è cosa? Io non posso dire di no e eh, non posso dire di no, hai ragione E quindi? Vinto. Hai vinto. Non hai da ridire questa no, volta? No, no, perché avevi Lord Carium, brava Giada Grazie. Brava Giada, fammelo vedere un secondo No, non farlo, no <ride> Gianni eh, eh, Senti Giada um, Tanto ridarmelo No, eh, ti sfido un va bene, to Lord Carium Non è Lord Carium eh, <ride> Ti sfido a, a un'altra un sfida qua con il collezionario Eh no, non abbiamo tempo perché c'è un'altra sfida che ci aspetta Gianni quale? C'è questo Eh non tra di noi, adesso vedrai, guarda. Ma aspetta. Ciao! Ciao Ciao, Alessio. Alessio. Ciao, come stai? Ciao. Sono Come qui. stai? Sei qui? <ride> <ride> ti vediamo. Prima che... di iniziare a chiacchierare dobbiamo chiederti di mettere il cellulare in orizzontale così ti vediamo meglio. Ah, Eccoti, oh. oh, così ti vediamo meglio. Wow, ciao Ale. Intanto facci ciao. vedere quanti gormiti hai, ciao. <ride> Guarda, hai anche la maglietta dei gormiti. Eh, si, sì, hai visto Beh, che bella. Ce l'ho 82. Ne hai due? Ne hai due? hai due, questa è la più bella che hai, vero? No, eh, ne ho no. 82. No, ah, 82. 82. No, non ho 82 magliette. Già, da 82 gormiti. Aveva capito la maglietta. Io avevo capito che avevi 82 magliette dei gormiti. Oh babbo. No, no, no. Ma no. facci vedere un pochino che cos'hai lì. Tutta la tua collezione. Facci vedere, facci vedere. Noi siamo molto curiosi. Beh, questo, questo allora. qui. Questo prima, prima l'avevo riparato. Sì, ah, perché oh, si era rotto? Oh. l'hai giustato. Sì, sei bravo, sempre. ma da solo. Sì, però poi si è ridotto. Ah. Eh, eh, la giustata e poi si li Eh, Eh, beh si eh, giust è giust Rinuovo, Giustamente. No. giustamente. nelle battaglie le volte può capitare giusto giusto giusto eh. poi cos'hai di bello? facci vedere qual è il tuo preferito? no ovviamente Cayenne eh, ah, eh, e Lord Titan non ti piace un pochino? sì un pochino sì ah, un pochi okay. eh, già da un pochino ha detto beh, Lord eh dai che va bene mi accontento un pochino va bene dai, va ti accontenti un pochino allora noi sappiamo una cosa che tu oggi vuoi sfidare vero? sì ok ma e chi, chi vorresti sfidare chi vuoi chi sfidare vuole. sentiamo Johnny. il campione ah! <ride> il campione mondiale dei gormiti Va bene. devi batterlo mi raccomando perché vince troppe volte devi è riuscire vero. a sconfiggerlo vediamo se mi, mi sconfiggerai vediamo allora io sono hai le bustine lì Sì. si ah, oh, okay. è prontissimo adesso chiedo alla mia assistente Giada Ah, sono letto assistente, assistente. Sì, perché sono il campione, devi trattarmi da campione. Mm. Quindi la mia bustina, grazie. Poi se perdi non è colpa mia. Eh? Ehi, questa qua è quella perdente, Giada. No, è quella che vincerà. Vediamo. Sei pronto? Fai l'arbitro adesso, da assistente sei passata ad arbitro. Pronti? Cosa, deve, cosa dobbiamo fare? Dovete aprirle. Allora, faccio conto, il conto alla rovescia. Al 3, 2, 1, al 0, via... Chi è? 3, 2, 1 alla 0, via. <ride> sì, ti piace 3, 2, 1, 0, via. Ah, ok. Ok, via, aprite. Ok? E mostrate per primo il gormita che trovate. Okay. Così. Va bene? Ale, e sei dopo pronto? si calcola. Pronti? 3, 2, 1, 0. Ma okay, che... Okay. È così e vi faccio gli inganni. Via, uh -huh. aprite. Aprite, aprite, aprite, vediamo. Cosa c'è? Eh, perché fai così? Perché mi fai perdere Non è vero Non ti faccio perdere Sì, invece Guarda che ho trovato Beh, se perdi te lo meriti e basta Quindi Sapevo io Vedi, io, io, io, lo, so, io, io lo sapevo Che non dovevo fidarmi di te Assistente Giada Vediamo, allora Alessio, tu che gormita hai trovato? Facci vedere Kerio Oro Kerio, ecco. no? Ecco. Ora addirittura Ecco Ecco, ecco Lo sapevo io E tu che cosa hai trovato? Io ho trovato mi vergogno. Come di vergogno? Sì, perché con Lord Carrion come faccio a presentare i dronok? Che dei... ti ridi? Non lo so, ho un presentimento qui su chi vincerà, comunque. Oh, fare, sei stato fortun fortunatissimo. Allora, sulla card che numero hai, Alessio? 9 il numero 9 e tu, Gianni Anche io, guarda Il 9 No, questo è un 6 No, è un 9 Non fare il furbo È un 6 Va bene Ok, quindi sei in vantaggio tu per adesso, Alessio Va bene, un 6 Dobbiamo vedere sotto al personaggio Ecco, il suo personaggio, vediamo Lo dici prima tu Il numero 9 Wow, Gianni Uh, mi sa che l'hai battuta eh, E Non due? sento, scusate Hai un... detto 9 Ho un problema nove. tecnico, non sento l'audio ha, Hai detto il numero 9 Il 2? 9 Il 9 E tu? Eh, io ah, Ho il numero 2 e eh, quindi ha vinto Ale Grande Bravissimo Bravo, va bene, va bene. Vabbè, a batterlo Vabbè, almeno mi hai battuto tu Perché Giada non mi batte mai Non è vero, qualche volta riesco a batterlo Ma quando? Sì in sì, quale sì. puntata? In alcune ti ho battuto eh. E nelle future magari ti batterò Quindi mi sto, mi sto allenando Va bene, bravo Ale, hai vinto Fai una posizione gormitica ah, Grande Questo sì che è il simbolo della vittoria Bene Ale, noi ti dobbiamo salutare Grazie per essere stato con noi Siamo stati contentissimi di averti conosciuto E sono strafelice che l'hai battuto Ehi, allora. Perché se lo merita ogni tanto Vuoi dirci qualcosa prima di salutarci? Grazie il compleanno? Sì! Quando? Il 31 di marzo! Ah il 31. il 31! Va bene, noi ti facciamo diciamo degli auguri in anticipo. Virtuali diciamo. Esatto, virtuali, virtuali, <ride> virtuali, esatto. Se vuoi dirci un'ultima cosa poi ti dobbiamo fare un ciaone grandissimo. Sei contenta se vuoi, di Se vuoi salutare stata tutti gli Show? amici che ti stanno guardando, se vuoi salutare noi. Sì! Lui, lui era assunto con un sì già Sì, è un sì che voleva salutare noi Che voleva salutare gli amici Era un sì Allora, noi salutiamo così tutti i nostri piccolissimi fan Ok, apriamo le braccia Apri Grandissime le braccia sì, Vengo più in qua, ok E le chiudiamo e, e ci stringiamo, facciamo un abbraccio virtuale <ride> Va bene Ti sei divertito? Sì <ride> Lui rimane abbracciato che Sì carino. Vuoi dirci un'ultima cosa? Io lo so. Mm. Eh, cosa vuoi dirci? Io c ho, c ho una rilanzata e un amico. Ah, Cristo. fantastico, eh sì. questi segreti, eh eh sì, sì, così. Eh. Eh. eh sì, eh sì. Va bene, ti mandiamo un super abbraccio e un bacione. Ciao sì, Ale! Ciao Ale! Stare con voi è super gormiticissimo! Ed è super divertente. Cosa non fare i nostri amici? È facilissimo partecipare, basta che andate sul sito gormitishow.com e seguire tutte le istruzioni. Vi aspettiamo in tantissimi. E ora è arrivato il momento della bacheca, bacheca gormitica. gormitica. Quante cose accadono al gormitishow Allora, ci è arrivato un, una foto, un disegno. Che carino questo bimbo! Sì, e ci ha scritto: sì. Ciao Gianni Giada, vi invio il mio disegno e la mia foto con i gormiti per voi. Un abbraccio grande, Francesco! Ah, oh, grazie. Hai visto sì. la foto che ci siamo noi dietro? Ma ci siamo noi dietro nel show mentre sta guardando il Gormiti Show. È vero che carino! E... Ah, ha già anche l'uovo di Pasqua della Kinder Esatto, che buono, lo vorrei che anch'io io, anche io, anche io. <ride> Guarda, tutta la sua collezione, wow! E poi c'è il super disegno. È sì, eh. il super disegno che ha scritto: eh, che ha disegnato Koga e Irbur. Poi c'è scritto Giada e Johnny con tre cuoricini. <ride> che carino! Grazie, Grazie mille per seguirci. Ti mandiamo un mega bacione. Tanti mega bacioni, <ride> Niente, Giada, cosa devono fare i nostri amici se vogliono mandarci disegni, dediche, saluti? È facilissimo. Gianni, mm. è super facile mm. basta andare sul sito gormitishow.com e inviarli okay. sia la dedica che il disegno, Tutto. le vostre foto esatto, seguite sempre le istruzioni finito l'episodio Giada allora, bisogna salutare i nostri amici ma prima do dobbiamo ricordarli di seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e Youtube okay, YouTube iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like e like. condividete il video e niente, un saluto da Gianni e Giada, ciao ciao, ciao.